Quanti anni hai? 20 anni eh, 24, quasi 25 Ciao, ho 20 anni, viva Grattosoglio okay. eh, Secondo te l'aborto è legale in Italia? È legale? Sì, è legale, è legale sì. Tu cosa ne pensi? Beh, io sono una persona contro l'aborto, in poche parole. Secondo te, oggi nella relazione fra un uomo e una donna, um, la contraccezione è una responsabilità femminile, maschile o di entrambi? Beh, sono, Dovrebbe essere di entrambi, poi invece penso da coppia a coppia varia, eh. secondo Ma Nella mia esperienza la maggior parte delle volte è mia in realtà. Quindi tu hai sempre un preservativo con te, in generale lo, lo, lo pretendi per la, la tua salute oppure a volte te ne ricordi a volte no? Beh, io non è che sono uno che gli capita in giro a caso così spesso, quindi non me lo porto dietro, però se una che non conosco lo, lo uso sicuramente, cioè, vorrei usarlo, insomma, poi... Io... Ah, guarda, io sono omosessuale, quindi non ho un problema di contraccezione. No. Eh, beh, però è interessante parlare della diffusione del preservativo tra le persone omosessuali. A che punto siamo? No, assolutamente. Quello è importantissimo, chiaramente non sul, sulla parte della contraccezione, ma più sul punto di difendersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. E, no, assolutamente è un tema... Sempre e comunque attuale eh, che deve aumentare l'utilizzo del, del preservativo perché comunque ci sono delle, eh, delle sacche di qualunque sia eterosessuali che omosessuali eh, che hanno, dif hanno difficoltà, non riescono a capire che è necessario utilizzare il preservativo per difendersi. Una cosa buona per salvarsi da eventuali problematiche future, diciamo. Quindi non c'è una resistenza all'uso del profilattico? Non penso proprio. Quindi tu hai sempre un preservativo con te? <ride> Beh, in questo momento no. Però faccio in un'altra maniera. io. ti uh, interrotto? Sì. Ma rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili... Uh, io mi fido della mia ragazza, quindi dato che non mi piace stare con diverse ragazze che neanche conosco, preferisco farlo con la mia ragazza che conosco, quindi sono sicuro. Beh, che io penso comunque è giusto divertirsi, però sempre usare precauzioni. Cioè, se succede, cioè, farlo così, poi fare un figlio, poi abortirlo, per me non ha senso. Cioè, piuttosto... Non hai preso precauzioni, cavoli tuoi, te ne prendi cura. Tu come maschio cosa fai per evitare l'aborto? Eh, uso precauzioni, cioè sia io sia lei. Che precauzioni usi? Beh, preservativo, io che sono un uomo. Lei usa la pillola o l'anello vaginale. Quindi lo, lo usi sempre, ce l'hai sempre nelle situazioni? Sì, sì, sì ce l'ho sempre con me. Secondo te l'uso del preservativo fra i ragazzi è diffuso oppure c'è resistenza? C'è resistenza per gli incoscienti, che non pensano al fatto che può causare un cioè può succedere un figlio, cioè pensano a divertirsi e basta. Fra ragazzi se ne parla di questo argomento? Beh, io con i miei amici ne parlo, anzi, eh, cioè, preservativi li hanno tutti, quindi mi sembra... Mm, cioè, sì, cioè. Eh, tu dove hai preso le informazioni sulla contraccezione a scuola, da internet? Uh, io ne ho prese a scuola, abbiamo fatto educazione sessuale Secondo te la pornografia incide sull'immaginario sessuale dei ragazzi? Sì, penso proprio di sì, cioè secondo me li condiziona molto, penso Comunque sono la prima cosa che vedono, beh molti almeno, è la prima cosa che vedono Prima ancora di vedere una donna nuda vedono un porno magari quindi penso che poi immaginano che il sesso si fa in quella maniera che hanno visto nel porno. Sei mai andato al consultorio, lo spazio giovani del consultorio? No, c'è bisogno di informare più giovani. Che mezzi useresti per informare i giovani? Beh, farti capire che oggi come oggi non molti ragazzi vanno a scuola. Più pubblicità in televisione, potrebbe funzionare, non lo so. Però non se ne fa tanta. No, anzi io, io penso anche che i preservativi dovrebbero essere dati gratis alla gente, senza pagarli.